vista il nostro viaggio verso questa 3 giorni barra 4 dobbiamo capire un po il meteo se sarà dalla nostra parte e niente qui come potete vedere siamo al lago di garda abbiamo iniziato la gardesana da salò poi andremo a fare appunto la strada della forra eh, che ci porterà fino a limone del garda dopodiché faremo monte bondone saliamo su verso Trento, la Val Cembra e poi arriveremo al Passo Giau per poi pernottare a Dobbiacco. Ecco ragazzi, anche se per un attimo abbiamo sbagliato strada, adesso entriamo nella strada della Forra e sono molto curioso perché tutti ne parlano un gran bene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 eccoci qua ragazzi sulla strada del monte bondone ah, che bel frescuro, che bella frescura mamma come spinge sta moto il 1200 gs l'ultimo raffreddato ad aria, il bialbero è veramente una goduria Cioè io sono passato questa moto ma prima avevo una brutale 910 del 2008 Bene, siamo andati in Croazia eravamo sulla Jadanska Magistrala cioè il lungomare che parte praticamente da, da Rijeka e finisce fino a Dubrovnik e a un certo punto arriva un tizio col GS che mentre si fa eh, le sue curve mi sorpassa guardando il panorama cioè ha detto ma come cavolo è possibile sta cosa? cioè io sono qua che mi sto dannando per fare le curve farle bene, farle veloci, arriva questo qua che, che mentre va in moto mi sorpassa e neanche guarda, non lo vedi neanche che è impegnato, no, si sta guardando il mare, il panorama, e dico, ma porca miseria, ma allora sto GS di cui se ne parla peste e corda perché è un po', diciamoci la verità, questa moto è diventata un po' lo status symbol di molte persone e magari ha perso di interesse a livello tecnico motociclistico, no? Perché viene affibbiata a questi motociclisti un po' modaioli e quindi si, si sottovaluta un po' quello che è questa moto e devo dire che caspita ha un'agilità impressionante ragazzi ve lo ricordo non c'è bisogno di andare forte per divertirsi è un'altra cosa non dobbiamo dimostrare niente a nessuno non dobbiamo dimostrare agli altri che sappiamo andare in moto cioè dobbiamo essere consapevoli noi e ovviamente dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti dei limiti nostri e dei limiti della moto e qua siamo arrivati insomma ecco siamo arrivati Monte Bondone ragazzi oggi siamo a Monte Bondone sopra Trento e questo è il famoso Orso di paglia di Montebondone. Dove siamo per te? Uh, Passo Vallese, Passo Vallese, siamo in ritardissimo. Mamma mia, forza. Arriveremo alle fatta. 10 in hotel. Se tutto va bene, che eh, dolce ragazzi. dei panorami la crozza fiatta guarda questa roccia qua Yeah! mamma mia che bello che spettacolo ragazzi questa secondo me è l'ora migliore sì sì questa è l'ora migliore assolutamente giallo cioè guarda che con che luce che che panorama che un dipinto incredibile ragazzi una luce veramente paradisiaca Altra bocca. eccoci, non so se sto registrando ma niente, come potete vedere sta iniziando a fare vado buio sono le 9 e 25 quasi e siamo ancora in strada non siamo ancora arrivati, ci mancheranno ancora una ventina di chilometri almeno fa far freddo abbiamo messo una magliettina termica sotto e le manopole riscaldate accese questa cosa è veramente molto bella proprio eh? veloce serpeggiante va giù, va giù bene va giù bene bene davanti abbiamo Stefano che si sta facendo un po' da apripista il di sera non mi piace molto eh? però vabbè quando si deve si fa